Salve a tutti, io sono Kyokovit e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Come ben sapete, io sono una grande amante dell'anime e del manga di Akatsuki no Yona, infatti ho diversi gadget che lo riguardano. Per caso su Instagram mi è saltato all'occhio una pagina Instagram degli Stati Uniti di nome Studio Page, che ha anche uno shop online che si progetta le sue creazioni. Perciò io, mossa dalla curiosità, ho cercato se potesse esserci qualcosa riguardanti... A Katsuki no yona e indovinate che cosa ho trovato le dolls di yona e Hak. voi non ci crederete mai però ho avuto il coraggio di provare a scrivere a studio page e mi ha risposto mi ha risposto e da questo messaggio è nata una collaborazione. Quindi questo video è un video collaborazione con Studio Page perché oltre ad aver ricevuto il merchandise di Akatsuki No Yona di Studio Page che vi farò vedere a breve, sono riuscita a ottenere per voi questo codice da utilizzare al checkout del sito ufficiale di Studio Page che vi darà uno sconto del 30% su tutto il merchandise di Akatsuki no Yona presente sul sito. Affrettatevi però perché questo codice sarà valido solo fino al 30 novembre 2022. In questo video avremo anche modo di scoprire nel limite del possibile come sono state realizzate queste dolls. Grazie a una breve intervista che ho fatto alla proprietaria dello studio pigi perché tutto quello che è presente nello store ufficiale di studio pigi è stato interamente progettato cioè il design dalla proprietaria di studio pigi che non ringrazierò mai abbastanza per questa opportunità really? Thank you so much. mi è stato riferito anche che questo mese uscirà una collaborazione su akatsuki no yona tra studio page e un'altra pagina instagram di una certa yura quindi state in allerta in ogni caso per maggiori info vi lascio tutto qui sotto nell'info box oppure potete provare a scrivermi su instagram in ogni caso su instagram ho pubblicato un altro video a riguardo ma io direi a questo punto di iniziare l'unboxing del merchandise di Akatsuki no Yona di Studio Page. Allora, ho ricevuto questo pacco pagando solo una doll più eh, spese di dogana in cambio di fare questo video. Il contenuto del pacco è stato ulteriormente impacchettato in una sacca waterproof. Ho ricevuto gli orecchini da mettere alla bambola di Yona, una spilletta e un altro gadget con Ak e Yona studio Peggy è stata talmente tanto gentile da avermi anche regalato uno sticker dei protagonisti in cibi di honor Off. e qui arriviamo alle dolls grandi circa 15 cm a che jona si presentano nudi però guardate i dettagli i capezzolini cuciti a forma di cuore l'ombelico gli occhi le orecchie morbidissime i capelli poi sono sofficissimi e hanno parti cucite e altre aggiunte per fare effetto 3D. Il culattino bello sodo e soffice! Gli strati dei vestiti di Iona e Hack sono studiati in modo da essere aggiunti facilmente, come potete ben vedere. Mi raccomando da vestirli dal basso verso l'alto. E gli orecchini hanno anche un facile modo per essere applicati. Ah, ma poi guardate sono super belli cioè guardate un po' gli occhi cioè fantastica molto bella poi questi dettagli qua dei capelli cioè super top anche qua stessa cosa Vedete i capelli qua che escono un po' poi il resto vabbè è tutto cucito eh. anche qua è tutto cucito le orecchie sono bellissime Anche qua vedete Ah oh, bello bello Sono molto belli Anche qua gli occhi Proprio vedete Proprio Ci sto Ci sto ci sto Poi sono piccolini Molto molto carini Cioè guardateli non sono carini Sono proprio carini Poi sono morbidissimi Comunque tra l'altro queste dolls possono anche essere truccate con del semplice blush per fare le guanciotte rosse, le manine, il petto, anche il sederino e mi ha anche consigliato un sito cinese dove si possono comprare dei blush proprio appositi per le dolls però io sinceramente preferisco lasciarli così per adesso Essendo questa una collaborazione con Studio Peggy ho avuto l'idea di dare spazio in questo video anche a lei. Le ho fatto diverse domande perché ero curiosa di sapere di più su di lei e, e niente, eccone il risultato. Hello, I'm Peiji and I run my business studio Peiji. I started to love anime and manga when I was in 7th grade. And so then from there, I wanted to also become an artist. So in 2016, I decided to pursue my chibi art and learn to do merchandise and table anime conventions. So then in 2020, I got into the doll <laughs> community. So I, I, got, I found the hobby and I was really into it. And then I was like, oh, maybe I should design my own. So then from since then, I would probably have designed more than 10 dolls. The name that I was using before wasn't, it was not, good <laughs> so then i switched it to studio peiji and this was also in 2020 speaking of the yona of the dawn what i loved about it is that i really love fantasy you know i liked reading all the romantic and soja manga genres so then like fishi gg yuji and um inuasha so when i came across Yona of the dawn i i fell in love with it i actually mixed upped yona of the dawn with another series i think it was also a similar concept but they didn't have dragons they it was just like the red-haired princess you know so then when i first saw the anime i thought it was that that other book but then it turns out it was not i really liked yona and hawk like i like hawk's protectiveness and then i like yonas like she went through so much though <laughs> like for a princess and also like their their romantic moments together. I wish there was more but I know that they have their moments in the book um, and then I started the project because well I was already into it but then like what pushed me to do the um Yona and Hawk doll was because I had a follower who was really into that series and I guess I was really touched by it so I wanted to make them really happy so that's kind of how the project started. Avanti non è una ragazza super dolce e simpatica anche. Le ho anche chiesto del processo di produzione di queste dolls. Allora, mi ha detto che il processo è molto lungo, però è riuscita a sintetizzarmelo in 11 punti. Allora, come primo punto progetta e disegna come apparirà la bambola, trova un riferimento fotografico materiale per il suo design e crea un concetto di design visivo. Sceglie un produttore con cui lavorare e paga il primo prototipo, noto anche come campione. Quindi deve attendere il primo campione per 3-4 settimane. Arrivato il primo campione, vede e rivede se ci sono delle modifiche da fare. Invia le revisioni, il secondo campione poi è in corso e attende di nuovo per circa 3-4 settimane. Riceve il secondo campione e regola a secondo della necessità. Ripete questo processo fino a che la bambola non soddisfa le aspettative. Una volta che il campione della bambola è completo, la fabbrica a cui si affianca le spedisce la bambola fisica a casa. Ricevuta la bambola controlla la qualità e se manca qualcosa. Successivamente promuove la bambola, effettua un ordine all'ingrosso della bambola e la produzione dura circa dai 2 ai 4 mesi. Una volta ricevuto l'ordine all'ingrosso, soddisfa a completare gli ordini. So mm -hmm. Sorry. Allora mi ha fatto vedere diverse cose, mi ha fatto vedere come ha progettato anche ehm, gli abiti di Iona e anche del fatto che all'inizio gli occhi di Iona fossero leggermente più spenti di colore, quindi ha fatto diverse modifiche. Però devo dire che ora che ho scoperto quanta pazienza ed edizione ci mette Studio Peggy per progettare e realizzare nonché vendere queste bambole, donando gioia ai fan di anime e manga, sono ancora più contenta di avere questi oggetti e queste dolls che tra l'altro sono rarissime perché nel merchandise ufficiale non esistono. Grazie mille Studio Page. spero che avremo altre occasioni di fare altre collaborazioni, magari con la produzione di nuovo merchandise di Akatsuki no Yona, per esempio. Ma che dire, forse delle dolls di altri personaggi di Akatsuki no Yona o di Skip Beat, visto che io sono una grande fan. Con ciò, Condivido ancora per voi questo codice da utilizzare sullo store ufficiale di Studio Peggy, che vi darà lo sconto del 30% su tutto il merchandise di Akatsuki no Yona presente sul sito di Studio Peggy. codice valido solo fino al 30 di novembre. Cosa importante, i gadget come la spilletta o gli orecchini di Yona vengono venduti separatamente dalle dolls. Quindi se li volete li dovete aggiungere all'ordine, mi raccomando. Bene, per questo video è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel piace per supportarmi, un bel commento. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Non aspettate un attimo. Ma le mutande?